È partita la riorganizzazione dei servizi anagrafici dal 1 ottobre, infatti l'apertura degli sportelli anagrafici sarà prevista nel pomeriggio del martedì e del giovedì, grazie all'accordo siglato tra Roma Capitale e organizzazioni sindacali.